attenzione a questa testina è diversa da tutte quelle che avete visto fino adesso ve ne parlo in questo video e vediamo un attimino come funziona Buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso allora questa è una testina per decespugliatore del tipo universale è la carosello prodotta da officine razzi gentilmente mi ha chiesto se volevo provarla ma eh, ci mancherebbe io sono ben contento poi è un prodotto made in italy quindi casca sempre a fagiolo con me allora è una testina un po particolare perché ha la particolarità e il pregio di lavorare in questa posizione qui accanto a tronchi degli alberi delle piante che abbiamo da frutto gli ulivi quello che è e la particolarità è quella di non danneggiare il tronco mentre si passa per terra a pulire il terreno lavora con fili in questa configurazione di pulizia del terreno con quattro coppie quindi otto fili dal diametro di 5.7 circa 6 mm e può essere utilizzata in due modi diversi in questa configurazione con quattro coppie di fili per pulire il terreno in modo abbastanza massiccio intenso si scende nel terreno di un paio di centimetri se il terreno lo permette ovviamente e si porta via tutto ciò che c'è dalla superficie del terreno quindi si pulisce bene altrimenti qui il libretto di istruzione in italiano lo spiega benissimo utilizzando due fili da 6 che gentilmente mi hanno mandato perché io non li avevo quindi uscendo solo con un filo piegato a U si può utilizzare per il taglio quindi la prima configurazione che è questa è per la pulizia quella invece che andiamo a vedere adesso vi faccio vedere solo il montaggio è per il taglio i fili si tolgono e si mettono senza attrezzi vi faccio vedere soltanto la configurazione come vi dicevo per il taglio No, si infila il filo nel foro più esterno, dopodiché si piega con un po' di forza, perché è un po' robusto come filo. E ecco qui. E questa è la configurazione con due fili, l'altro andrebbe qui, per il taglio. Torniamo alla versione di pulizia, il filo va piegato al 50%, Se volete utilizzarlo solo con due fili per la pulizia accetta fili da 4, 5, 6, quindi accetta fili di un certo spessore, un certo diametro, insomma è una testina da sfalcio pesante, ecco tutto lì. Per il pratino l'inglese non va bene, però non è il nostro caso, noi che abbiamo rovi, abbiamo erbacce, abbiamo tronchetti che ci escono dal terreno. Questa probabilmente fa proprio il suo lavoro in terreni come il mio. La andiamo a provare vicino alle piante. Ho delle acace che avevo trapiantato io, non riesco a passare lì vicino ovviamente come con gli alberi da frutto e proviamo direttamente questa testina in questa configurazione qua. Adesso vediamo subito il montaggio. Ovviamente la parte con i fili va verso il basso, eh? quindi utilizziamo la rondella, quella originale. Questa poi andrà incastrata qui essendo universale ci entra perfettamente in dotazione vengono fornite due rondelle che a seconda del diametro del proprio bullone va scelta quella giusta nel mio caso è questa qui ho tolto la rondella perché pensavo ci andasse in realtà non ci va nel mio caso perché se no non riesco a raggiungere il filetto del bullone è un po' corto il mio bulloncino eh. si avvita in senso antiorario, ma questo già lo sapete Cosa importante da notare, il bullone è sotto la superficie della ghiera, quindi è protetto dagli urti per terra. Questo è molto importante, altrimenti avremmo dovuto metterci noi la protezione, ma non è questo il caso, quindi è un lavoro in meno da fare. Molto ben congegnato, mi piace. Siamo qui vicino al mio albero da frutto, uno dei tanti, e dovrò pulirli tutti, ce ne sono una cinquantina. Ovviamente ho le erbacce intorno e eh, col filo, come sapete benissimo anche voi, o peggio con la lama, è molto rischioso andare perché si rovina la corteccia. Su un albero di queste dimensioni, che è piccolino, è giovane, cioè ha tre anni di vita, ha un tronchetto così. Se lo ferisco, ecco, lì ho problemi poi a doverlo poi disinfettare, magari mettere il mastice, mettere i propoli. Insomma, si rovina il tronco e questo non lo voglio. Adesso vediamo se questa testina fa quello che dice, ma penso di sì. E vediamo un po' come funziona. Mi sono un po' sbizzarrito. Avete visto, ho fatto dei tagli al video solo quando spostavo la videocamera, perché se no vi veniva mal di male <ride> spostarmi con voi. Allora, guardiamo un po' dove sono arrivato. Qui c'è il tronco e io sono riuscito a arrivare, vedete, praticamente attaccato al tronco. Lì mi sono tenuto leggermente più lontano, di quattro dita. Qui anche ci sono arrivato abbastanza vicino, però avevo la rete quindi non volevo avvicinarmi troppo se no mi si incastrava questa rete l'ho messa perché gli animali si facevano le unghie e mi rovinavano il tronco e qualche albero l'ho perso così vedete questo era già stato danneggiato poi l'ho ripreso in qualche modo un po' con la portiglia bortolese l'ho disinfettata poi con questa rete ho risolto il problema comunque tornando a noi pulisce tutto scava completamente andiamo a vedere un po' la testina com'è e eh, la testina ovviamente non ha risentito di nulla il filo è ancora molto bello si è smangiucchiato soltanto sulla fine, ma questo ovviamente probabilmente dipenderà dal filo. È un filo rivestito, è molto robusto, quindi secondo me c'è da scegliere poi il filo giusto o una cosa del genere. Adesso lo smonto qui nel campo davanti a voi, metto gli altri due fili e proviamo a dare una piccola pulita qui dove ci sono le erbacce secche. Mi sono portato solo un cacciavite, mi serve un po' per la regolazione del cespugliatore perché mi sta facendo un po' dannare. Proviamo senza, ah ma vengono via anche senza, guardate, non occorre neanche. Ecco, adesso montiamo questo. Primo sul foro esterno. L'altro sul foro interno. La parte opposta. Benissimo, usciamo di sette dita più o meno poi vi dico esattamente i centimetri con cui usciamo We'll you Mi sono divertito, mi sono divertito davvero e ho trovato una buona testina non in questa configurazione ma nell'altra, quella con le quattro coppie di fili che vi ho fatto vedere prima, soprattutto in funzione del fatto che non rovina la corteccia degli alberi e questo veramente è veramente vitale per me, avete visto sono riuscito a fare dei lavori proprio al centimetro intorno al tronco senza rovinarlo anche se l'ho toccato, questo è un bordo non tagliente, in questa configurazione qua e da sfalcio, da sfalcio, proprio violento. Se i fili toccano a terra, la macchina perde molta potenza, ovviamente. Se vogliamo arrivare al terreno, come ho fatto io qui il test, adesso la macchina perde davvero molta potenza. I fili sono grossi e lavora praticamente raso terra. Diverso il discorso, se vogliamo tagliare, poi cespugli lì, anche secchi. Ecco, a quel punto non gli interessa niente la testina passa sopra, lei arriva e fa tabula rasa senza alcun tipo di problema e sono anche abbastanza coriacei e duri in alcuni punti sotto e quindi mi ha soddisfatto se devo arrivare a tagliare l'erba anche di un certo spessore fino al terreno se invece devo toccare terra no, non va bene perché mi perde troppa potenza la macchina la mia è un due cavalli e una serie professionale di qualche anno fa, quindi se dovete fare uno sfaccio violento passatemi il termine, anche in questa configurazione qui va più che bene. Se dovete pulire le piante invece con i quattro fili questa è proprio la sua funzione principale e davvero merita i soldi che costa e non costa tantissimo, vi lascio qui insomma l'impressione del costo, non è un link affiliato, non ci guadagno nulla e ripeto non sono pagato per fare questo test quindi mi è piaciuta questa la terrò la terrò sicuramente perché mi viene veramente comodo intorno alle piante bene ringrazio officine razzi che mi ha contattato per fare questo test è un'azienda italiana e diamo spazio diamo un po valore al nostro made in italy grazie per essere stati con me anche oggi lasciate un like se vi fa piacere iscrivetevi al canale a cliccate sulla campanella fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete già usata se la conoscevate vi auguro una buona giornata ci vediamo la settimana prossima